l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azioniamo i bimbi per 3 minuti 37 gradi, velocità 3. Unire la polpa di zucca, l'olio, la farina di tipo zero, la farina di tipo marinoba e il sale.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 Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferiamolo su una teglia rivestita con carta da forno e livelliamo con le mani. Dopo aver steso l'impasto, adesso condiamolo con sale grosso, rosmarino ed irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15-20 minuti circa. La focaccia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia alla zucca: può essere farcita con salumi e formaggi. Grazie e alla prossima ricetta.